Ciao a tutti! Oggi prepareremo la treccia tricolore farcita. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti più 2 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono per l'impasto bianco, farina di tipo 0, farina manitoba, latte, uova, burro fuso, sale, lievito di birra e zucchero. Per l'impasto rosso, farina di tipo 0, farina manitoba, Concentrato di pomodoro, uova, burro fuso, sale, lievito di birra, zucchero e latte. Per l'impasto verde, farina di tipo 0, farina manitoba, spinaci lessati e ben strizzati, burro fuso, uova, sale, zucchero e latte. Del latte per spennellare, per la farcia, salumi e formaggi a scelta vostra, pomodori secchi, carciofini e olive. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo con la preparazione dell'impasto bianco. Mettiamo momentaneamente da parte gli spinaci e il concentrato di pomodoro. Mettiamo all'interno del boccale il latte, il lievito di birra spriciolato. E lo zucchero e facciamo sciogliere per un minuto 37 gradi velocità 3 Aggiungiamo le farine, il burro fuso, l'uovo E il sale e facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga trasferiamo l'impasto in una ciotola unta Copriamolo con pellicola e posizioniamolo in un luogo caldo e asciutto e lasciamolo lievitare per un'ora circa. Passiamo a preparare l'impasto rosso, versiamo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito di birra sbriciolato. lo facciamo sciogliere per un minuto 37 gradi velocità 3 aggiungere le farine L uovo, il burro fuso, il concentrato di pomodoro e il sale. Facciamo impastare per 3 minuti a velocità spiga. composto è pronto se dovesse risultare colloso aiutatevi con un po di farina per rimorlo dal boccale trasferiamolo in una ciotola unta ricopiamola con pellicola trasparente e lasciamola lievitare in un luogo caldo e asciutto per un'ora Possiamo a preparare l'impasto verde mettiamo all'interno del boccale gli spinaci lessati e strizzati e li facciamo tritare per 30 secondi, a velocità 7, trasferiamoli in una ciotola e teniamoli da parte, senza lavare il boccale, versiamo il latte. il lievito di birra sbriciolato e lo zucchero e lo facciamo sciogliere per un minuto 37 gradi velocità 3. Mettiamo gli spinaci, le farine, l'uovo, il burro fuso.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 Copriamolo con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare in un luogo caldo e asciutto per un'ora. I nostri impasti sono ben lievitati, adesso inizieremo con quello bianco a stenderlo. Mettiamo momentaneamente da parte gli altri due. Ci vediamo con un po' di farina. Adesso facciamo il primo impasto. Posizioniamo delle fettine di speck o prosciutto o salame come preferite. Completiamo col formaggio. Se volete potete aggiungere anche funghetti sott'olio, pomodori sott'olio, o carciofini. Proseguiamo richiudendo l'impasto. Mettiamo momentaneamente da parte e proseguiamo con il secondo impasto. Proseguiamo con l'impasto verde e vediamoci sempre con un po' di farina. Lo stendiamo col mattarello. Adesso andiamo a farcire anche questo impasto. Noi lo farciremo con delle fette di salame e concludiamo con il formaggio a fette. Chiudiamo l'impasto. Mettiamo da parte anche questo impasto. Proseguiamo a stendere l'impasto rosso. Andiamo a farcire anche questo impasto. Proseguiamo con il formaggio. completiamo richiudendo l'impasto. Adesso andiamo a riprendere gli altri due impasti. Andiamo a formare la treccia. Una volta completata la treccia, trasferiamola su una teglia rivestita con carta da forno e lasciamola lievitare per un'ora. Trascorso un'ora andiamo a spennellare la treccia con del latte. Adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti circa. Trascorso il tempo di cottura, la treccia è pronta. Treccia di ricolore farcita, grazie e alla prossima ricetta.